con questa terza domenica di quaresima il percorso più propriamente battesimale potremmo dire perché appunto eh, ci vengono indicati quei temi eh, liturgici spirituali che si riferiscono direttamente al battesimo il tema dell'acqua legato all'episodio della Samaritana, ecco va da sé il richiamo al battesimo e Gesù l'acqua viva che dà senso, l'acqua viva che appaga la sete di ogni uomo, di ogni persona che cerca Dio e che lo cerca talvolta anche senza saperlo. La samaritana però apparteneva al popolo dei samaritani e quindi era considerata un'eretica, un'impura. I giudei, ecco, non avevano, gli ebrei non avevano assolutamente eh, stima dei samaritani, anzi provavano odio. Ci sono testi in cui si dice che addirittura mangiare con un samaritano significa in ugual modo mangiare con i cani, questo per dirci come odiassero i samaritani per cui era improponibile un gesto del genere ma Gesù invece si fa mendicante e si abbassa a tal punto e questa espressione, espressione messa in bocca alla samaritana ce lo fa capire tu che sei giudeo vieni a me ma come mai ecco, è stupita per di più è un uomo tra l'altro in un'ora della giornata particolare anche lei è costretta ad andare al pozzo, a un orario diciamo, in cui era certa di non incontrare nessuno, proprio per ovviare eh, a tutte quelle che potevano essere le, le difficoltà sociali del momento, del tempo, perché venivano odiati dagli altri e perché le donne ecco, non potevano prendere tante iniziative, eppure Gesù si fa mendicante, è un Dio mendicante che chiede a, alla Samaritana, tu chiedi a me dell'acqua, se tu conoscessi il dono di Dio e sapessi chi ti chiede da bere, ecco allora veramente ecco, Gesù le apre il cuore e questo gesto di umiltà eh, le permette di aprirsi con lui e di parlare di sé, la Samaritana infatti ha tinto l'acqua insorgenti screpolate, i diversi uomini cui, cui si è unita, le persone che ha incontrato non sono riuscite ad appagare in lei quella sete profonda che solo Gesù può appagare. Ed è per questo che si sente amata, si sente accolta ed è un gesto di umiltà che dà inizio a questo processo, a questo dialogo di cui comprendiamo quanto sia importante porgersi agli altri con umiltà e non con alterigia, non con ecco, un atteggiamento autoritario ma invece con un atteggiamento benevolo e, e in modo da promuovere questa alterità. In questo senso vediamo, eh, per dirla con Don Digno Bello, Gesù ha promosso un'alterità sociale, un'alterità, ecco, potremmo dire, anche religiosa, perché sono persone diverse, di, di una fede diciamo, diversa da quella ebraica, è un'alterità morale. E questa alterità dovrebbe contraddistinguere il cammino di ogni cristiano, è, è lui che ci dà l'acqua per cui non avremo più sete in eterno, quell'acqua che è stata posta in noi con il battesimo, è quella sorgente viva a cui dovremmo attingere sempre, non dobbiamo dimenticarci eh, di essere battezzati in Cristo, di essere figli di Dio e quel battesimo ecco, dà vigore nuovo alla nostra vita, dà senso, lo dovremmo sempre ecco, riconfermare con la preghiera certamente, ma soprattutto con le, le opere che siano sempre conformi al Vangelo che ci è stato annunciato. Buon cammino, buona domenica a tutti.